Fedez, le novità sul nuovo album e la confessione su Chiara Ferragni. Chiara Ferragni e Fedez, quando uscirà il nuovo album del rapper e la confessione. Fedez ha di nuovo dimostrato a tutti i suoi fan l'amore che prova per la sua fidanzata Chiara Ferragni, scrivendo un brano dedicato proprio alla bionda fashion blogger. In seguito a tale annuncio, i social della coppia sono stati invasi da richieste di indizi: c'era stato addirittura chi voleva sentire la canzone in anteprima, oppure chi semplicemente si accontentava di sapere qualche strofa. Ad alimentare tale richiesta c'era stata anche la Ferragni stessa, Chiara infatti ultimamente in ogni post che pubblicava su Instagram inseriva l'hashtag hashtag Cancelletto esci la canzone, incitando il rapper a far sentire il brano a lei e a tutti i suoi followers. Perché Fedez non ha voluto soddisfare la richiesta della fidanzata? E perché ultimamente sembrava essere sparito dai social? A risolvere questi enigmi ci ha pensato il cantante, il quale ha pubblicato questa mattina dei video sulle sue Instagram stories in cui ha chiarito finalmente quali saranno i suoi progetti futuri. Fedez ha prima di tutto sottolineato che tutti potrebbero pensare che il lancio del brano dedicato a Chiara e il fatto che la Ferragni inserisca in ogni suo scatto il famoso hashtag potrebbe essere soltanto marketing, ma in realtà i fatti sarebbero un po' diversi, di seguito le parole esatte dette dal rapper. Fedez svela le novità sul brano dedicato a Chiara Ferragni, le sue parole. Fedez ha infatti dichiarato che il brano dedicato a Chiara Ferragni esiste veramente, e Chiara starebbe insistendo a farlo uscire anche nella vita reale, tanto che i due starebbero anche litigando. Mentre spiegava questo fatto, Fedez ha voluto inoltre anche scrivere sopra il video un ironico Chiara Ferragni rompiballe. Il rapper ha poi chiarito che prima di far ascoltare ai suoi fan la canzone la vuole sistemare per bene, ed inoltre sta attualmente lavorando nella scrittura di altri brani, e quindi molto probabilmente prima di dicembre nessuno potrà sentire ancora nulla. Infine, Fedez ha concluso il discorso affermando che non è sparito dai social. Ma semplicemente è molto preso dalla stesura del suo nuovo album, i fan della coppia non devono quindi preoccuparsi se Chiara è sempre in giro da sola, in quanto il suo fidanzato è a casa a lavorare. Per quanto riguarda il famoso brano dedicato a Chiara. Per ora i suoi followers possono accontentarsi di una piccola strofa che il rapper ha voluto scrivere sui social, e che recita che il loro amore sarà per sempre, e che non esiste nessun anello che li possa tenere assieme.